Vogue 2015, giorno 30. L'argomento di oggi è completa questa frase «Grizzly è». Beh, direi che è molto semplice. Grizzly è testardo. Sono sempre stato testardo, ho sempre cercato di mettere tutto me stesso nei progetti che ho cominciato e di portare forzatamente tutti i progetti che ho cominciato sino alla fine. Eh, Nell'esempio il Vogue 2015, così come ne è stato l'esempio il Veda che ho fatto sul mio canale in lingua inglese, arrivare a girare sino a questo momento 30 vlog, un vlog al giorno per 30 giorni, sicuramente è stata una sfida interessante che mm, mette un po' in evidenza qual è la mia testardaggine, quella di dire ok, se comincio una cosa, voglio arrivare sino in fondo a quella cosa. E mh, questa testardaggine l'ho applicata molto sul mio lavoro, l'ho applicata sulle mie amicizie, ho sempre considerato di mettere l'anima e il cuore anche nelle mie amicizie, non uh, lascio mai le cose a metà, per così dire. E quindi non so se uh, la mia testardaggine sia un punto positivo o negativo, diciamo che riconosco di essere molto testardo, tutto qui. E voi? Completate la frase «Il mio nome è» fatemelo un po' sapere sui commenti, oppure se avete fatto un video Voga potete pubblicare l'indirizzo come video-risposta. Noi ci vediamo domani per l'ultimo vlog del Voga 2015. Ciao a tutti e grazie!